Buonasera bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'incidente nel quale perse la vita nel gennaio 2022 una 51enne. La procura di Arezzo ha chiesto l'archiviazione per la morte dell'uomo che finì dentro un frantoio per inerti in funzione. Gli esiti dell'autopsia dell hanno chiarito che l'uomo non aveva assunto né alcolici né sostanze stupefacenti e non mostrava segni di violenza causata da terzi. La morte sarebbe quindi stata causata da lesioni che potrebbero essere causate proprio dalla macchinario. A seguito dell'incidente la procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, adesso la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo in Val di Chiana dove si è consumato un furto davvero singolare. È stata infatti rubata l'auto alla sacerdote che si trovava in un'abitazione per il giro di benedizioni pasquali. È successo alcuni giorni fa a Pozzo della Chiana. Alla termine della celebrazione infatti il prete non ha più trovato l'auto che stava usando una Fiat Panda Verde eh, parcheggiata fuori dalla casa. Il sacerdote aveva lasciato le chiavi sul cruscotto convinto che eh, un mezzo così vetusto non sarebbe finito nelle mire dei malviventi. Ma così non è stato e adesso sul caso stanno indagando i carabinieri. Un arettino di 31 anni invece è stato arrestato per atti persecutori a Pisa. È stato fermato ieri sera attorno alle 23.20 dalle pattuglie della squadra volanti che erano state chiamate da una donna che chiedeva aiuto perché il suo ex, già denunciato, si era presentato sotto casa. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato. Il PM ha disposto il trasporto in carcere in attesa della convalida dell'arresto e del processo. Voltiamo pagina e torniamo adesso a parlare della capotreno aggredita qualche giorno fa sul treno regionale che porta, da Firenze porta ad Arezzo all'altezza di Pontassieve. Sulla vicenda adesso intervengono i sindacati. Questi fenomeni purtroppo sono tornati, è grave dirlo, quasi all'ordine del giorno e della quotidianità di del un lavoratore. Sapere che io come lavoratore esco di casa e quando non so se rientrerò perché...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 71 arterie assegnata purtroppo da continui incidenti anche mortali.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 Thank <laughs> you.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 Cambiamo argomento adesso, una tecnica innovativa che attraverso un semplice prelievo di sangue in modo rapido e sicuro permette di effettuare il follow up nei pazienti operati di tumore o sottoposti a terapia. Si chiama biopsia liquida e in Asla Toscana Sud-Est è partita in via sperimentale oltre due anni fa negli ospedali di Arezzo e Grosseto. Una tecnica innovativa che consente attraverso il prelievo ematico di cercare elementi molecolari che indicano l'eventuale persistenza del tumore, spiega il dottor Agostino Ognibene, direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio e Trasfusionale. È un protocollo che va avanti da oltre due anni e che applichiamo nei casi di tumore alla mammella, polmone intestino, vie urinarie, melanoma, carcinoma gastrico, tumore epatico e alle vie biliari. La strumentazione necessaria è stata acquistata con fondi calcite e fondi aziendali. E adesso ci spostiamo in Valdarno, da dove è partito un camion di generi alimentari alla volta dell'Ucraina.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 per poter donare, noi cerchiamo dove poter mandare questa roba. A Castiglionfibocchi invece, grazie a fondi ministeriali, arriva un progetto cinematografico per gli alunni delle scuole primarie che realizzeranno un cortometraggio.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 Dopo il seggiolino salva bebè e Ferdinando, il robot anti-Covid, arriva un'altra creazione da parte degli studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena che adesso si sono occupati di parcheggi per disabili. Stai occupando un'area di parcheggio riservata ai disabili. Attenzione! Un allarme contro i furbetti dei parcheggi. È questa l'ultima invenzione tecnologica degli studenti dell'Istituto Fermi di Bibbiena.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 Come si costruisce uno spot pubblicitario? Sarà così il regista Riccardo Paoletti, il protagonista della serata organizzata per sabato 18 marzo dalla Jons Club Arezzo Mecenate. Un regista che si occupa di eh, pubblicità e cinema. E cinema. Eh, ci intratterrà nella, sera nella serata con eh, i dietro le quinte di eh, grandi pubblicità, di realizzazioni grandi spot e eh, campagne pubblicitarie e eh, ci narrerà anche eh, aneddoti del, del suo, eh, dei suoi film eh, realizzati, eh, uno in particolare anche in provincia d'Arezzo. Questo, Questo evento si inquadra nella nostra annata laionistica in cui abbiamo cercato di eh, con coniugare eh, persone aretine nate, cresciute, educate ad Arezzo eh, con la loro esperienza fuori Arezzo in cui appunto o vivono all'estero o vivono in altre parti d'Italia. Durante la serata verranno infine consegnati il premio Mecenate e il premio Mecenate speciale. Il premio Mecenate verrà assegnato all'Associazione Pronto Donna, un tema purtroppo di strettissima attualità, oserei dire quotidiana, e in quanto abbiamo ritenuto che sia un tema meritevole di, della massima attenzione e sensibilizzazione. Mentre il premio Mecenate Speciale verrà assegnato al professor Luca Berti, presidente dell'Accademia Storica Retina, quale persona che abbia dato, giusto appunto, lustro al, al nostro territorio in ambito culturale e meramente storico.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 Non è stata una partita scintillante per la sbacche, che però era chiamata a vincere di risultato pieno. È arrivato al termine di una gara comunque condotta a larghi tratti contro un volenteroso avversario che ha alzato bandiera bianca solamente negli ultimi minuti. Conquistati i due punti, l'Amen fa quindi un passo in avanti in classifica. Adesso gli Amaranto avranno poco tempo per ricaricare le pile in vista della terza sfida in una settimana, contro eh, lo scontro diretto contro. Lendi Asfalti a Iana in programma sabato prossimo alle 19 al Palace Portestra. Domenica 26 marzo invece il Vasari Arezzo organizza con la collaborazione di Akiuno Group un torneo di rugby a favore dell'ospedale pediatrico Meyer. L'iniziativa sarà aperta fino a 16 squadre formate da bambini sotto i 9 anni. Nel nostro sport la prima regola e principio di ogni giocatore è sostenere, ha dichiarato Alessandro Rossi, il presidente del Vasari Arezzo, E i piccoli giocatori dell'Under 9 e del Vasari e di numerose altre società toscane giocheranno un torneo a loro dedicato all'insegna del rispetto, del divertimento e riproponendo il principio del sostegno anche fuori dal campo. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.